La Regione Emilia-Romagna ha sviluppato progetti di democracy sin dal 2004. Con Partecipa.net prima e Io Partecipa poi ha sperimentato strumenti, canali e soluzioni innovative per il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione degli stessi alle politiche regionali e locali. I cambiamenti sociali, nelle abitudini e negli stili di consumo indotti dai nuovi mezzi di comunicazione negli ultimi dieci anni hanno richiesto ripensamento ed un'evoluzione delle metodologie e degli strumenti attraverso i quali fornire ai cittadini servizi informativi su misura e canali di ascolto, nonché promuovere la partecipazione attiva alla vita pubblica. Dalla consapevolezza di questi cambiamenti nasce Io partecipo più, la piattaforma web della Regione Emilia-Romagna per supportare i processi di partecipazione realizzati dall'ente nell'ambito delle proprie politiche. Sviluppata con un'attività di progettazione partecipata, realizzata nel periodo febbraio-giugno 2013 ed in linea da oltre un anno, la piattaforma risponde a due obiettivi. Realizzare uno spazio web per stimolare la partecipazione dei cittadini dell'Emilia-Romagna al processo di costruzione delle politiche regionali ed offrire un'informazione completa e sinottica sulle politiche regionali che prevedono momenti di partecipazione, attuando così anche un principio di trasparenza. Abbiamo chiesto a Sabrina Franceschini, responsabile per la Regione Emilia Romagna dell'area Comunicazione di Cittadinanza, di raccontarci come funziona Io Partecipo Più, quanto e come è utilizzata, in quale modo supporta la diffusione delle pratiche partecipative nel territorio regionale. Come è nata Io Partecipo Più? Io Partecipo Più è un progetto che nasce nel 2013, e nasce diciamo, nella, nella scia, comunque, come prosecuzione di attività che la Regione Emilia-Romagna svolge da più di dieci anni nel campo delle democracy. Noi rispondemmo al primo e unico bando che venne fatto a livello di governo per, per progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale. e Realizziamo allora il primo progetto di democracy che si chiamava Partecipanet, che la Regione sviluppò insieme a una ventina di amministrazioni locali del territorio. Da allora tante iniziative si sono susseguite, quindi sia eh, lavorando con gli enti del territorio che direttamente gestite dalla regione e diciamo che il 2013, eh, sulla base di queste esperienze maturate e anche delle criticità che indubbiamente avevamo riscontrato sia per le esperienze che avevamo gestito direttamente ma anche da, diciamo, dalla lettura della, della realtà, eh, ci siamo avventurati diciamo in questo nuovo progetto e l'abbiamo fatto anche con una modalità diversa, proprio per eh, fare tesoro diciamo, del, degli errori forse de, delle stagioni precedenti abbiamo costruito un nuovo progetto attraverso un percorso di co-design, quindi prima ancora eh, diciamo di, di, di incominciare anche a disegnare le caratteristiche di base abbiamo aperto un, insomma, un percorso di ascolto e come dicevo di co-design quindi anche eh, di maturazione diciamo proprio della piattaforma attraverso interazioni successive con, con i nostri potenziali utenti per arrivare a cercare quantomeno l'obiettivo era cercare di costruire una, uno strumento appunto che poi venisse realmente utilizzato eh, non solo dai cittadini ma anche dai nostri funzionari dal, dal nostro pubblico interno perché indubbiamente uno dei problemi che abbiamo visto è che eh, come dire ci preoccupiamo giustamente no, di raggiungere i cittadini di riuscire a coinvolgerli nei nostri processi partecipativi, ma se non conquistiamo per primi quelli che sono i nostri colleghi, quindi il nostro pubblico interno e non li convinciamo della bontà di questi strumenti, eh, difficilmente riusciamo poi anche ad arrivare all'esterno. Eh, per quel che riguarda diciamo, i risultati ad oggi eh, sono, sono risultati che noi riteniamo soddisfacenti rispetto insomma, alla mole anche di lavoro che abbiamo investito, naturalmente non, eh, non lo consideriamo minimamente un punto di arrivo, anzi eh, stiamo ragionando alle mie spalle vedete eh, uno schema molto ampio perché ci siamo decisi appunto di nuovo a fare un'analisi molto dettagliata dal punto di vista proprio del processo partecipativo e di come gli strumenti possono essere di supporto a questo processo partecipativo, eh, proprio perché comunque con oltre una ventina di processi di partecipazione gestiti attraverso la piattaforma, eh, quasi 50.000 visite al portale per darvi insomma anche qualche dato numerico, indubbiamente però vediamo che ci sono ancora delle, delle situazioni, dei problemi in qualche modo rispetto all'interazione con l'utente eh, che vogliamo andare a indagare. Come sono organizzati e gestiti gli spazi di partecipazione dentro la piattaforma? Come funziona Io partecipo più? Il concept diciamo, della piattaforma è, è sostanzialmente quello di ragionare per stanze, eh, potremmo dire. Ehm, quindi ogni progetto e ogni processo di partecipazione ha un suo spazio autonomo. Esiste poi naturalmente però il contenitore più complessivo, quindi io partecipo più alla piattaforma che come Regione Emilia Romagna abbiamo sviluppato e che è a disposizione di tutti i processi partecipativi svolti dalla Regione, però poi ogni singolo settore, ogni singola politica, ogni singolo processo ha anche un suo spazio autonomo. Questo cosa significa? Eh, l'ato utente diciamo significa avere sia una visione d'insieme delle politiche regionali sulla partecipazione e sia però anche la possibilità invece di scegliere in modo tematizzato come d'altronde eh, abbiamo visto e si è sempre, insomma si è detto anche in letteratura, no? la partecipazione uno come dire, del, delle leve è sicuramente il fatto che ci sia un interesse delle persone a partecipare ad uno specifico tema. Quindi ogni processo ha una sua piazza, così le abbiamo chiamate, e ha in qualche modo una sua redazione. Quindi cosa significa questo dal punto di vista anche dell'organizzazione di chi gestisce il processo, dall'organizzazione del back office della piattaforma, significa che ogni processo ha una sua redazione dedicata quindi noi diciamo che ogni piazza e ogni processo partecipativo deve avere almeno un responsabile, quindi sostanzialmente una persona che è, eh, nei confronti del cittadino ma anche per il ruolo che ricopre nell'amministrazione rispetto a quella politica si fa garante in qualche modo del processo quindi una, una persona che, che ricopre questo ruolo diciamo Chiediamo qualcuno con delle competenze da comunicatore, da redattore web comunque, quindi che sia invece in grado di gestire quello spazio web, quella piazza della partecipazione dal punto di vista della pubblicazione di contenuti e anche della promozione perché al di là del, ovviamente del, dell'andare a mettere del materiale, aprire delle, dei forum di discussione piuttosto che dei sondaggi per citare insomma alcuni degli strumenti anche abbastanza tradizionali se vogliamo che la piattaforma mette a disposizione, ovviamente la grande sfida è portare le persone fino lì perché insomma eh, diciamo che non siamo come dire, in grado di competere con piattaforme che sicuramente le persone guardano quotidianamente quindi in qualche modo la promozione che noi facciamo invece poi a questo punto attraverso invece piattaforme naturalmente più mainstream ormai come Facebook piuttosto che Twitter quindi su quei canali andiamo a promuovere per portare poi i cittadini dentro invece il nostro spazio di partecipazione. Abbiamo poi individuato una terza figura e di nuovo ripeto questa terza figura, queste tre figure in alcuni casi possono anche coincidere, questa terza figura è quella del moderatore, il moderatore sostanzialmente delle discussioni online, eh, devo dire che le discussioni online sono una delle come dire, delle, mh, dei punti di debolezza ancora, nel senso che a parte alcuni casi sporadici rispetto ai quali proprio con questo lavoro anche di analisi approfondita che stiamo facendo anche attraverso interviste ai vari gestori di processi, eh, sicuramente è eh, la cosa che si riesce a ottenere con più difficoltà. Se vi dovessi dare una prima valutazione, cioè un primo eh, risultato di questo processo di valutazione che stiamo realizzando, quello che abbiamo visto è che sicuramente la piattaforma eh, in qualche modo sta funzionando come un hub che risulta molto utile per chi lo sta utilizzando e vi sto dicendo proprio dal punto di vista delle strutture e quindi dell'organizzazione, cioè il fatto di avere comunque un luogo, una piattaforma che consente rispetto al processo partecipativo di mettere insieme varie fonti informative, documenti, le gallerie fotografiche, i video, un'agenda degli eventi e anche alcuni strumenti di interazione come appunto i forum, e i sondaggi, è considerato da tutti un grande valore. Per quel che riguarda però poi invece la capacità di attivare realmente una discussione online, come dicevo, a parte pochi casi, e quali sono questi casi? Questi sono i casi nei quali in qualche modo esisteva una rete precedentemente. Quindi quello che stiamo vedendo oggi è che laddove c'è comunque, eh, esistono no, in qualche modo delle relazioni che sono nate o in una dimensione più tradizionale, quindi classici incontri o qui pensiamo anche proprio a reti di soggetti anche interistituzionali che hanno una loro storia e allora a quel punto la tecnologia diventa veramente un fattore aggiuntivo e abilitante e a quel punto il moderatore ha veramente il ruolo appunto di, eh, di far sì che la discussione, come un classico moderatore di forum online, eh, come dire, vada nella direzione giusta, sia, si sviluppi in modo corretto e arrivi all'obiettivo. Dove non esiste in qualche modo invece una, come dire, un precedente vediamo che si fa molta fatica a portare le persone invece sulla piattaforma a discutere online. Quale supporto offrite ai processi di partecipazione che si svolgono su Io partecipo più? Dal punto di vista dell'organizzazione sono appunto due anni e mezzo che siamo online con questa piattaforma, abbiamo attivato in questi due anni e mezzo una quarantina di redattori, quindi è chiaro che da un lato ho detto eh, delle volte una persona fa un pochino tutto indubbiamente siamo un'amministrazione grande eh, abbiamo gestito più di 20 processi di partecipazione quindi come vedete mediamente un paio di redattori a piazza ci sono eh, devo dire che è difficile per noi oggi costruire un profilo del redattore ideale o meglio io lo potrei anche disegnare o ce l'ho nella mia testa ma è un profilo che io non trovo nella nostra amministrazione quindi stiamo incominciando a lavorare adesso per esempio abbiamo un progetto pilota per utilizzare la piattaforma a sostegno di processi partecipativi per le fusioni di comuni, quindi in questo caso stiamo lavorando supportando dei piccoli comuni addirittura a utilizzare la piattaforma come strumento, a supporto di un processo partecipativo e indubbiamente insomma, le difficoltà ci sono: è inutile nasconderselo, ma ci sono nella misura in cui appunto ehm, tutte le amministrazioni in questo momento siamo, siamo carenti no, di, di risorse umane e di risorsa a tempo per formare delle risorse umane eh, naturalmente all'utilizzo di strumenti quello che come coordinamento diciamo del progetto però abbiamo fatto e continuiamo a fare, quello di cercare il più possibile, oltre a dare un supporto no, in termini veramente di help desk, ma ecco, lo staff del progetto eh, devo dire che è composto da me un paio di altre persone fisse qualche volta riesco a avere qualche, eh, per, per qualche mese, per qualche stagione, qualche consulente che mi dà una mano però ecco, eh, come capite che è molto ristretto. Abbiamo un gruppo invece di funzionari che afferisce a tutte le direzioni generali che si chiama Gruppo Comunicazione di Cittadinanza e questa però è più una sede anche qui di confronto, non è un gruppo risorsa, quindi è un luogo nel quale sicuramente eh, tra eh, persone che lavorano nel campo della partecipazione riusciamo appunto magari a affrontare insieme alcune problematiche. Ehm... Quindi come dicevo quello che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo è stato anche sviluppare una serie di, di strumenti dal più classico manuale per il redattore ma eh, fatto e aggiornato strada facendo cercando veramente di avere uno strumento molto agile che serva alle persone che vanno lì in termini di back office e devono pubblicare. Stiamo realizzando con un grosso lavoro un uh, manuale invece metodologico pensato proprio sul, uh, come dire, sulla specificità anche dei processi che noi gestiamo come regione. Quindi ripeschiamo dalla naturalmente letteratura perché eh, tante cose sono già state dette e scritte anche, anche da noi, insomma. però abbiamo cercato di costruire un, uh, uno strumento che sarà poi disponibile alla fine di quest'anno che metta insieme appunto le nostre esperienze. Quindi ad ogni indicazione, suggerimento metodologico noi facciamo corrispondere un esempio concreto di un processo partecipativo che abbiamo svolto nella nostra regione. Quindi l'obiettivo è quello appunto di avere appunto non l'ennesimo manuale ma anche in questo caso uno strumento molto pratico, pragmatico, operativo dal punto però di, di vista in questo caso metodologico abbiamo realizzato una serie di eh, un toolkit diciamo eh, di, di strumenti di comunicazione invece per la promozione appunto diciamo below the line si direbbe del processo e quindi abbiamo realizzato un format di comunicazione, una scheda per esempio che noi chiamiamo carte di identità del processo eh, il diario del partecipante abbiamo un format per esempio per le locandine, quindi diciamo un'immagine coordinata del progetto che noi mettiamo anche a disposizione del. De dei vari responsabili delle piazze per poter promuovere il progetto non dovendo ogni volta partire da zero, anche perché non solo la fatica di partire da zero ma appunto anche in termini di risorse naturalmente eh, ogni, non è che questi processi abbiano mai dei budget stratosferici da potersi permettere, la moderazione, la comunicazione, lo studio di un'immagine coordinata e quant'altro, assolutamente no. Quindi diciamo insomma tutta una serie di di strumenti che noi stiamo piano piano faticosamente mettendo insieme che mettiamo a disposizione dei nostri diciamo redattori responsabili di processo per aiutarli a eh, in qualche modo costruire il contesto ideale perché questo incontro tra pubblica amministrazione e cittadino si eh, avvenga nel, diciamo, nel modo più soddisfacente per, per entrambe le parti.